Buonasera e benvenuti in questo nuovo video qui su Pokémon Fire Rush. Io sono Glacial Sphere e in questo episodio andremo innanzitutto a dormire per far passare il giorno. Ed ora vediamo cosa è in Serbo il Kukui per noi. Vorrebbe che andassimo al Viale Royale, dovrebbe essere la traduzione in italiano oggi, e provare il loro tipo di eh, battaglia first hand. Non so cosa voglia dire first hand, ma forse voi che avete visto l'anime potrete intuirlo. E ad est del Pagnola Ranch, quindi dovremo tornare al Pagnola Ranch tramite il nostro Charizard e andarci. Nel frattempo vi ricordo che nello scorso episodio abbiamo catturato la seconda ultra creatura, ovvero Buzzwall, e abbiamo visitato il monte Lanakia. Ora andiamo a Pagnola, eccoci qui, Pagnola Ranch, e già che ci siamo potremmo prenderci anche l'ovetto che sicuramente ha fatto il nostro appunto. Il nostro poplio e a questo punto possiamo anche toglierlo dalla pensione poplio che dite ha fatto tutte le uova che doveva fare eccolo qui anzi l'uovo possiamo anche portarcelo dietro però per toglierlo dalla pensione comunque ci serve uno spazio quindi per adesso lasciamolo qui poi togliamo dalla pensione anche perché altrimenti il prezzo si alza ecco qua si sì, prendiammelo poplio grazie no ditto tenetelo pure tanto lo terrete per sempre e già che ci siamo questo vetto portiamocelo in giro ecco qua poi intanto poplio lo lasciamo qui questo diventerà il nostro, la nostra primarina anzi il nostro primarina lato che è maschio e vediamo se abbiamo altri Pokémon da cui fare uova ehm, forse di starter di questa gen eccoli qua infatti di cui non abbiamo ancora fatto le uova nel frattempo quindi mettiamoli di loro guarda, l'uovo lo riprendo subito, vai, Sì. prenditi Fenekin. e inizia a fare le uova anche di lui. Nel frattempo questo vetto lo portiamo in giro e lo facciamo schiudere, tanto non ci costa nulla, no? Ecco fatto. Possiamo andare a questo punto di qui, finalmente quelle milltanks se le sono andate, bene, e possiamo arrivare quindi al viale Royale. Allora, io mi metterei davanti il nostro Solgareo perché deve farsi un po' di livelli e come secondo Pokémon Roulette. Iniziamo ad esplorarlo. Allora, attenzione il terreno sacro per gli amanti del Battle Royale. Vorrebbe insegnarti shot A parte che non lo può imparare nessuno, però no, grazie. Allora, qui non c'è niente da fare nel centro Pokémon, iniziamo a parlare in giro alle persone E questo ci dà un Primarium Z, ok, qua abbiamo quelli che ci danno invece i Cristalli Z per uh, gli Starter Allora, intanto abbiamo trovato anche un Pick Nectar per oricordio. Qui abbiamo un Revenge, metti 132, tu cosa vuoi? Ok, questo è il muto qui per uh, il Masked Royale. Entriamo in questa casetta, vediamo un po' cosa c'è qui dentro invece. Salve! Questo ci dà una Power Belt. Interessante. Ma nemmeno troppo. Ok, il Masked Royale usa questo. I want to be like him, but I'm not a trainer. Maybe you can use it. Ah, lui usa l'Insinium Z, eh? Interessante. però c'è manca solo quello di Decidueye. Allora nel frattempo qui abbiamo una HP App e se non sbaglio qui ci dovrebbero essere fatti due caramelle rari, vi faccio vedere dove sono quelle invisibili. Una è lì, questo ci dà il Decidium Z, quindi parlateci, questo pescatore, lui invece non ci dice niente, l'altra invece dovrebbe essere qua, di caramella rara, eccola qua. Bene, prima di andare... Appunto a fare la battle Royale Andiamo qui nel Game Corner E vediamo di prenderci No no no non voglio, non voglio Voglio solamente prendere gli strumenti Voglio solamente prendere i premi Ok la lotteria facciamola tanto Va bene Congratulazioni Weasel Ok ci dà PP Up Perfetto grazie A questo punto però quindi i premi Sono qui sotto Vediamo un po' Allora, sicuramente mi serviranno un bel po' di coins, perché devo prendere sia Tartonator che Komala. Eh già, perché Komala si può trovare solo qui. Cioè è impossibile ottenerlo da altre parti. Quindi piano piano facciamoci un po, di, un po' di soldi, ecco qua. Mentre Turtonator, invece, si può trovare solamente nella zona Safari, ma con l'1% di probabilità di spawn. E come ben sapete, nella zona safari poi una volta che spawnano, cioè non vuol dire niente perché proprio per catturarli è un casino ogni volta. Quindi, lì purtroppo tocca comprarsi anche Turtonator. Nel frattempo, prendiamoci Comala. Ah, posso andare più su? Perfetto. Vai. Allora, prendiamoci direttamente tutti i soldi di cui abbiamo bisogno: tutti i gettoni. Guardate i nostri soldi, guadagnati duramente, come se ne vanno tutti. Per comprare questi dannati Pokémon. ecco fatto un po' quelli che dicono quelli che comprano i Pokémon nella realtà allora turtonator prendiamolo perfetto no non voglio dare il soprannome e komala ah mi servono più gettoni dannati vai prendendo ancora 500 e dobbiamo essere a posto dai dammi komala grazie Perfetto. Tra l'altro Kumala giocando a Pokémon Scarlatto, pensavo fosse un Pokémon introdotto in nona generazione, invece mi sbagliavo, era già stato introdotto qui. Andiamo quindi a metterle in ordine nel box. Anche perché mi sa che sono stati speriti, eh, appunto, nel box di, di, di Kalos. Allora, tu sei fuoco drago e sei 776, vieni con me. 776, quindi 56, 62, 70, 68, 74, 56, qua. Poi tu invece, Comala, 775, quindi uno prima rispetto al nostro Turtonator. Ok, hai altri due Pokémon molto rari li abbiamo presi, ce li abbiamo, o meglio li abbiamo comprati col vil denaro. Però ce l'abbiamo ora. A questo punto non resta altro che entrare nel Battle Royale Dome. Andiamo. Salve vecchietta. Nessuno sa chi sia dietro il Masked Royale appunto. È un mistero ancora irrisolto. Tu invece cosa vuoi? Il Masked Royale è fantastico. È davvero difficile da battere. Lo vedremo. Benvenuto al Battle Royale Dome. Vorresti entrare? Assolutamente sì. Ti vorreste come tuo partner? Chiawe o Sofocle? Uh, Chiawe perché ha Turtonator che è fortissimo. Quindi prendiamoci lui. Ok, e dovremo affrontare... Eccellente, let's begin our battle. I'm not going to lose. Ok. Masked Royale e Sofocle. Ma il nostro, il nostro compagno dov'è, scusatemi? Ah ok non c'è lì dentro ma c'è qui, va bene. Allora, iniziamo con... Eh... Tosta questa roba, eh. iniziamo con Zened Bat su Chargabag. Perfetto, doppio focus su Chargabag ed è, è già andato a quel paese. Poi, su Insineroar invece... Eh, su Insineroar è un po' un casino. Andrei di Iron Head. Però non è molto efficace, appunto. Purtroppo non posso fargli molto. Con Solgaleo. Andiamo di Metal Sound magari. Ok, la difesa speciale l'ho diminuita parecchio. Andiamo di Flash Cannon ora. Eh, però non gli faccio nulla. No, beh, è giusto così. È giusto così. Purtroppo Solgaleo non ha mosse per affrontare il a Roar. Però ce le ha. Il nostro Lissine Roar Vediamo chi resiste ora Vediamo se resiste anzi Ad una breccia Ok lui si potenzia Ma non penso basti Oh sì, invece incredibile È bastato Proprio un PS gli è rimasto Perfetto abbiamo sconfitto il Masked Royale E Sofocle Chris. Cool Va bene. È stato fantastico. Grazie a Chiawe che ha parlato senza nemmeno essere qui. Ehm, a questo punto mi sa che abbiamo finito la giornata, credo. Intanto curiamoci Pokémon. Ecco fatto. E possiamo quindi tornare a scuola. Possiamo farlo direttamente tramite il teletrasporto ora, sì. Possiamo tornare ad Hawali. E quindi possiamo tornare adesso al nostro quartier generale Piano piano stiamo prendendo anche i Pokémon di Alola eh? Oggi Tartunetor e Komala Oh e guardate qui chi c'è però C'è il Team Skull O Skull, Team Skull forse, meglio Comanda in campo Rattata, sono tornati Allora, andiamo di Ironhead Perfetto, poi Eraticate, lasciamo Solgaleo e usiamo il nuovo Iron Head. Us uh, Granocchio ci ha fatto malissimo. Poi Yangus, cambiamo Pokémon e mandiamo Rowlet, che deve farsi un po' di esperienza anche a lui. E andiamo di Leaf Blade. E di nuovo Leaf Blade. Buono. Ed infine Spinarak. Lasciamo Rowlet. E andiamo di Pluck. Spennata. Buonissimo. E abbiamo battuto Sip. Poi. Dobbiamo battere anche loro. Allora. Curiamoci un attimino i nostri Pokémon. Quindi Solgaleo. Rowlet. Ecco fatto. Poi, già che ci sono, vediamo se posso insegnare qualcosa di figo sul galeo Al posto di, di quelle due mosse che anche tanto non userà mai. Allora, Artquake potrebbe impararlo, vediamo. Uh, può imparare Artquake, ma assolutamente sì. Via Flash Cannon. Assolutamente sì. Benissimo. E poi vediamo un po' se può imparare qualcos'altro di figo. Vediamo, eh Vediamo cos'è che potremmo mettergli Oltraggio? Oh sì al posto di Metal Sound Niente male, niente male È diventato un Pokémon fortissimo Allora, Acrobazia forse può imparare la nostra Signora Ok, l'aveva già imparata, effettivamente E direi che va bene così Direi che va proprio bene così Ok, salve, yo-yo! Vai vai yo! -yo. Sfidami! Hippa! Che va nel campo Hondur! E questa volta abbiamo la mossa data per te, caro Hondur. Poi Ekans. Lasciamo in campo Solgaleo. E andiamo ancora di terremoto. Ed infine Drowsy. Lasciamo ancora Solgaleo. E andiamo di oltraggio. Attenzione, Drowsy resiste ad oltraggio di Solgaleo. Galeo. Vabbè, non è Stub, ci sta, eh. Però, complimenti a Drowsy. Vorremmo imparare Morning Sun, eh? Cos'è, è una sua mossa peculiare? Ah, no, no, no, è la mossa che si cura, semplicemente. Matindor dovrebbe essere, credo. Ok, affrontiamo anche l'ultima recluta qui. Okazaki, attenzione. Che manda in campo Golbat. E noi faremo Zenad Bat su Golbat. Super efficace e addio. Poi Scraggy. Scraggy manderei Roulette. e andrei di Plak buono, super efficace pure colpo critico lui si protegge ma ritardando semplicemente l'inevitabile altra spennata e addio Scraghi wow ok, a questo punto vediamo un po' <ride> qui ci sono tutti i tizi che bloccano proprio il passaggio e dobbiamo sfidare loro per salvare Liam lì dietro, immagino. The Spunk Pay for the way he Made Me Feel Back when we were kids. Get ready. Attenzione, eh! Parole profonde. Parole profonde, farà pagare a questo ragazzo eh, per il modo in cui l'ha fatto sentire quando erano bambini, attenzione. Va bene. Cos'è? È stato bullizzato da bambino, il tizio del team school? Eh? Quindi è la stessa cosa del team, quello di Scarlato violetto. Boh vediamo Allora Tipo veleno qualcosa Quindi Zenheadbat super efficace E addio Salandit Poi ti mandi? Zubat Sì cambiamo Pokémon Mandiamo Rowlet Penso che Rowlet possa combattere contro uno Zubat Senza troppi problemi E tirargli una bella spennata mm, Beh qualche problema ce l'ha effettivamente però riesce comunque a batterlo dai. Poi Garbodor cambia un Pokémon. Anzi, lasciamo in campo Roulette. Così che si prenda comunque punti esperienza. E poi mandiamo in campo Solgaleo. Toxic non ha effetto su di noi. E andiamo di Hearthquake. Perfetto. Proglezza a livello 36 e vorremmo imparare il Brave Bird Attenzione Io direi di sì Vai, torniamo di Black e mettiamo di Brave Bird Poi Angus eh, Lasciamo Solgaleo E andiamo di Zened Bat Perfetto, abbiamo sconfitto anche quest'altra reputa del Team Skull No way! Questo non è bello, andiamo via da qui. Addio tap. Grazie per il tuo aiuto, anzi ti ringrazio per il tuo aiuto. Non ne avevo davvero bisogno, ma è stato carino vedere qualcuno agire in maniera appunto carina. Permettimi di ripagarti e ci da Livium Z. Attenzione, grazie caro Liam. Ok. Inform me Analola League is being set up. Attenzione, ci dice che stanno preparando una Lega di Alola. Non ho, avendo già provato la lega di Kalos, sto cercando di... insomma.. sto puntando anche a quella. Interessante, quindi veniamo a conoscenza del fatto che stanno effettivamente preparando una lega di Alola, a cui noi ovviamente credo che parteciperemo. Però a questo punto, per questo episodio, è tutto. Io vi ringrazio per aver seguito questo video fino alla fine. Vi ricordo di mettere un bel mi piace se il video vi è piaciuto, di commentare e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere, è tutto. Al prossimo video.